Ha uno stampo abbastanza didattico, quindi ho cercato di essere meno noiosa possibile l'obiettivo è quello di dare proprio dei consigli eh, applicabili, semplici, immediati per far sì che le nostre presentazioni powerpoint siano efficaci. Quando dico efficace intendo soprattutto eh, comprensibili. Eh, inizio con questa slide che eh, rappresenta una provocazione, eh, ormai già del 2003, di un professore molto famoso di Yale, dell'Università di Yale, che a un certo punto mette sull'agenda sull pubblica, nel dibattito pubblico, eh, la questione per cui PowerPoint è il diavolo. Perché dice così questo professore? Perché dice... Dall'84, quando è nato PowerPoint come, come software, questo software è stato utilizzato nei modi più mh, impensabili, lui dice, abbiamo visto cose che voi umani neanche potete immaginare, e invece di essere un supporto alla formazione e alla didattica, PowerPoint nasce come strumento di supporto alla formazione, è diventato vittima di questa cosa qui, e quindi il contenuto è stato affossato invece dalle modalità in, di eh, realizzazione delle slide. Questa seconda slide l'ho messa parte divertente, <coughs> nel senso che è un esempio che è girato molto per il web su come PowerPoint può essere il diavolo. Eh, vedete il titolo, abbiamo incontrato il nemico e il nemico era, è PowerPoint, è una frase che ha detto il comandante generale delle forze NATO. Perché? Perché ad una riunione sulle strategie di eh, guerra all'Afghanistan è stata presentata questa slide ai presenti. Al che eh, qualcuno ha detto ma cosa sembrano degli spaghetti, un agglomerato di spaghetti, qualcun altro ha detto ma com'è possibile capire eh, cosa dobbiamo fare da questa slide... Una, una persona presente eh, si è e ha detto con una battuta che è quella che poi è passata alla storia il momento in cui capiremo il contenuto di questa slide avremo vinto la guerra quindi questo è l'esempio veramente di un, una pessima, pessimissima slide didattica allora ehm... Questo, questo autore di cui vi porto questa citazione è un autore che si trova sul web, che si è dedicato moltissimo al PowerPoint, addirittura da ad coniare un termine che è ecologia di PowerPoint, cioè come PowerPoint deve essere buono, bello, giusto. E dice, una presentazione non è un sacco in cui infiliamo informazione a casaccio, è un prodotto informativo con una struttura, un'organizzazione interna. Una presentazione non è neanche un libro, un quadro, e non è fatta per impressionare la platea. Una presentazione, infine, non è autosufficiente e un ausilio al relatore si affianca sempre a un'esposizione orale. Quest'ultima parte interessante, lo riprenderò più avanti, ehm, per molto tempo, lo abbiamo fatto anche noi, le slide di PowerPoint sostituivano un po' i nostri materiali ai corsi, cioè succedeva che magari finito il corso ti stampo la, slide, il, la mia presentazione e tu la utilizzi. In realtà quello è un uso non corretto di PowerPoint, PowerPoint dovrebbe essere un aiuto per noi che parliamo, ma il contenuto vero e proprio, quello narrativo, dovrebbe essere un'altra cosa, quindi essere essere un supporto cartaceo. Quindi piuttosto fare una presentazione e poi rimandare i contenuti o sul web o cartacei, ma l'approfondimento in un altro luogo. Le caratteristiche di PowerPoint sono sostanzialmente queste tre: PowerPoint è fatto da sequenze, quindi è un susseguirsi di concetti e per questo motivo va pianificato fin dall'inizio. È caratterizzato da una scomposizione, quindi sono, tutti i frammenti sono frammenti logici che hanno un senso, ma sono frammenti e come dicevamo prima non è autosufficiente. Quindi in teoria se io do la mia presentazione di PowerPoint oggi a voi senza parlare, voi non, do, non, non dovreste tanto capire perché la mia presentazione è l'aiuto, la stampella per, per quello che invece vi sto raccontando e dicendo. Veniamo a questa cosa, questo è buffo perché gli studenti su, su questa slide si incancreniscono e quindi dicono ma lei non ha fatto come dice le regole? Allora questo per dire l'esasperazione, talmente si è ragionato e parlato su, eh, sulle brutture di certe slide di PowerPoint che qualche signore si è inventato delle regole. Eh, quello che dico io è ovviamente, che non è possibile sempre fare riferimento a queste regole, forse quasi mai, però aiutano un po' a, se le abbiamo a mente, aiutano un po' a ridimensionare le nostre presentazioni. Allora, la prima che vedete è la regola del 6. La regola del 6 sta a significare che un PowerPoint eh, efficace dovrebbe avere 6 righe per slide, dovrebbe avere 6 parole per riga e dovrebbe essere capito in modo immediato in 6 secondi, quindi non richiedere al, alla persona che sta guardando più tempo di 6 secondi per capire e questo ovviamente sta a significare che deve essere molto poco piena la slide. La seconda è stata invece ideata da un giapponese che si chiama Kawasaki, cioè proprio Adio. una barzelletta, una barzelletta. Questo Kawasaki ha inventato la regola del 10, 20 e 30, dove dice che una buona presentazione non dovrebbe avere più di 10 slide, sono sufficienti 10 slide, non dovrebbe durare più di 20 minuti e queste cose le dice a fronte di studi anche sull'attenzione delle persone, no? è provato che dopo un quarto d'ora, 20 minuti massimo, il livello di attenzione cala. E come font, cioè come grandezza dei caratteri, non dovrebbe mai essere meno di 30, questo per una questione proprio di leggibilità. A questo proposito il Kawasaki, quando presenta questa, ormai è diventato il guru di questa regola, eh, come battuta dice se Martin Luther King ha impiegato 17 minuti per spiegare il suo sogno, come fate voi in 20 minuti a non spiegare il vostro? Um, rispetto al testo dicevamo non deve essere pieno, quindi la slide che abbiamo visto prima di Silvano ovviamente era per motivi però una slide di quel tipo lì è più una pagina di un libro piuttosto che una slide di PowerPoint quindi ripeto ha sempre una traccia, a questo proposito vi sarà capitato, a me è capitato diverse volte di sentire persone che hanno presentazioni di PowerPoint e che ve le leggono dando la schiena eh, quella mh, vedremo poi più avanti è mh, veramente la cosa da evitare prima di qualsiasi altra sempre tornando al testo ogni slide dovrebbe contenere un'informazione centrale per slide dicevamo più testo contengono le slide meno il pubblico si concentra si devono evitare le ridondanze quindi una volta espresso un concetto mh, dovrebbe essere dato per, per assolto e attenzione alla grammatica, questo sembra così una, il fiore all'occhiello, in realtà si vedono cose terrificanti cioè slide dove già dal titolo l'accento è sbagliato piuttosto che... allora una rilettura va sempre fatta perché è un pessimo biglietto da visita, un errore di grammatica in una presentazione qua l'abbiamo detto poco fa hanno fatto, si fanno anche delle ricerche su quello che vi dicevo prima rispetto a chi studia molto questi strumenti eh, va anche a fare delle ricerche sul gradimento del, del pubblico e quindi come vi dicevo prima una, un fattore, uno dei fattori che maggiormente disturba il pubblico durante una presentazione powerpoint è l'oratore che dà la schiena e che legge paro paro quello che c'è scritto sulla slide. Arriviamo a, alle decorazioni eh, che tanto piacciono eh, e, e rispetto alla prima battuta PowerPoint del diavolo, quel professore di Yale ce l'aveva in modo particolare con la, il sovrautilizzo, l'abbondanza di eh, clip art, colori sgargianti, eccetera. Rispetto allo sfondo, quello che che si usa di più e che è consigliato più efficace è il nostro classico sfondo bianco se eh, vedete gli inglesi e i, e i canadesi che sono molto molto bravi a realizzare mh, strumenti semplici, efficaci e diretti eh, fanno presentazioni che sono quasi sempre molto molto pulite con uno sfondo bianco se proprio non potete fare a meno dei colori potete usare dei colori facendo però attenzione al contrasti Uh, questo non è tanto, ribadisco sempre, che non è tanto una questione di mi piace estetica, a me piace la slide colorata, ha molto a che fare con le persone che vi guardano e anche la capacità delle persone, ci sono persone che hanno difficoltà a vedere qualche colore piuttosto che, che un altro, così come la grandezza dei font. Ovviamente una volta che scegliete uno sfondo non funziona che una slide è gialla, l'altra è blu, l'altra è verde perché vi piace l'arcobaleno, ma dovreste tenerla per tutta la, la presentazione. Come, come vi dicevo prima, un uso molto, molto massiccio dei colori può disorientare il pubblico. Veniamo a, a, alla grafica, per grafica eh, intendiamo tutti quegli abbellimenti che vogliamo aggiungere alle slide che possono essere fotografie, possono essere disegni, in alcuni casi fumetti ma anche forme eh, normalmente per aiutare la lettura della, della nostra presentazione ai, ai presenti eh, se scegliamo una grafica, questa grafica deve essere eh, organica e eh, mantenuta per tutta la presentazione. Cosa vuol dire? Che se io scelgo che mi, mh, di inserire delle fotografie, allora sceglierò per quella mia presentazione fotografie, per tutte le slide, non andrò a inserire il fumetto piuttosto che eh, il disegno o la clipart, sceglierò che come stile per la mia presentazione utilizzerà le fotografie. Eh, le sfumature, anche le sfumature rispetto a, eh, per sfumature intendiamo sia sfumature di colore, sapete che PowerPoint dà la possibilità di fare questi sfondi sfumati, ma anche le sfumature sulla singolo carattere, eh, sono fonte di poca leggibilità, quindi se proprio non siete molto affezionati alle sfumature è meglio non, non utilizzarle. Le animazioni che tanto andavano negli anni 80, 90, che piacciono tantissimo Claudio Tortone, queste cose che si presentano a destra e che fanno la carrambata di nuovo eh, hanno poco, poco, poco senso di, di essere, nel senso che ehm, è molto più, mh, la, la persona riesce a immagazzinare un concetto, ritorniamo ai sei secondi di prima, molto più facilmente e velocemente attraverso un concetto espresso in modo statico sulla slide piuttosto che con eh, l'ausilio di eh, movimentazioni varie. Il maiuscolo, non so se sapete, ma una delle regole della comunicazione è che, eh, soprattutto sul web, sullo schermo, è che usare il maiuscolo equivale a urlare. Eh, quindi mh, il maiuscolo va come consiglio, va utilizzato nei titoli, se volete, ma eh, va, mh, dovete cercare di usarlo il meno possibile nei testi si sono viste anche slide tutte scritte in maiuscolo, quindi oltre a essere poco leggibile e fastidioso la stessa cosa vale per il grassetto, il grassetto è utile se volete mettere in risalto un concetto per slide, quindi volete far emergere quel concetto di nuovo se il grassetto viene abusato perde il, senso di, di, per, perde il significato quindi diventa tutto importante ma la stessa cosa vale anche per i testi arriviamo ai font uh, sapete tutti la differenza tra font con grazie e senza? Sì. grazie e senza allora, le grazie sono quegli occhielli che uh, uh, quelle virgolette in cima normalmente alla prima lettera di una parola. Eh, il più classico è il Times, il Times è il font con cui vengono scritti i romanzi, praticamente il, su carta viene utilizzato il Times New Roman. Mentre su carta le, i caratteri con le grazie aiutano la lettura, la cosa assolutamente non vale per lo schermo, cioè quello che è scritto sul web andrebbe scritto in caratteri senza grazie e quindi esempi di caratteri senza grazie sono quelli che vedete su l'aria, il verdana, taoma e l'elvetica che è il carattere di dors. Veniamo alla grandezza, eh, la, le linee guida su un, un powerpoint efficace dicono questo che per i titoli il range di grandezza dovrebbe andare da, 30, da un font 35 a un font 45 per il testo da un minimo di 20 a un massimo di 30 anche qui una volta che si è deciso di, di um, applicare un font mantenetelo per tutta la durata della vostra presentazione quindi anche lì eh, variare la grandezza del font disorienta evitare il 3D e un po' la sfumatura di qui sopra cioè quelle parole sapete la possibilità di fare le parole con, eh, tridimensionali Preferite i modelli vuoti, come sapete però credo che quasi più nessuno di noi utilizzi i template di PowerPoint, PowerPoint dà questi template molto colorati, sfumati eccetera, il consiglio come dicevo all'inizio è partire da una presentazione vuota. Le clipart hanno fatto il loro tempo, anche qui le linee guida dicono che possono essere utilizzate in contesti tipo il contesto scolastico ma per bambini Piccoli della scuola primaria, eh, vanno evitate in contesti invece professionali, possibilmente. Di nuovo questa è una ridondanza, quindi mi critico da sola rispetto a quello che ho detto prima, eh, non eccediamo con, con le animazioni se proprio vogliamo, vogliamo usarle. Eh, concludo eh, dando questi: tanto poi troverete le slide, mettiamo le slide disponibili. Eh, chi non c'era la scorsa volta non ha visto cos'è Prezzi, vedete il terzo link Prezzi è un'alternativa, è nato come alternativa a PowerPoint non so se vi è mai capitato di vederlo in qualche convegno, qualche presentazione eh, funziona eh, graficamente, ha un'impostazione grafica per cui il contenuto di, di, della slide viene veicolato ad esempio attraverso dei cerchi eh, è interessante, cioè, è, è, molti lo usano perché va molto di moda adesso mm, dal nostro punto di vista ne abbiamo parlato, per la didattica la formazione è poco efficace perché è disturbante qualcuno di voi l'ha vista l'altra volta, eh, andrebbe ad esempio bene o come introduzione a un seminario quindi qualcosa dove non c'è un contenuto da apprendere quindi ad esempio all'inizio di un seminario per presentare la giornata potrebbe essere un'alternativa un interessante. Poi consiglio sempre di andarvi a visitare il mestiere di scrivere che è un sito interessante che ha eh, tantissimi documenti che vanno appunto da, di, di consigli dallo scrivere su carta, allo scrivere giornalistico, allo scrivere scientifico piuttosto che strumenti veri e propri di come costruire una presentazione efficace eccetera così come le, le prime due che, che vedete sono fonti per reperire esempi di presentazioni efficaci e, e anzi è anche interessante perché c'è tutta una parte sulle più brutte presentazioni <ride> c'è addirittura una, una sorta di Oscar delle presentazioni nel mondo, più brutte viste ehm, concludo con questa vignetta perché la trovo simpatica ma la trovo molto vera Power, le slide powerpoint sono come i bambini, non importa quante brutto, brutte esse siano, tu penserai sempre che sono le più belle. Vale per molti di noi. Grazie.